Ciao! Allora, cosa dico sempre? Di non fare shopping quando bisogna distrarsi, perché il rischio, come in questo caso, è che io da bottega verde faccio danni con uno scontrino da 92 e 95 e ora vi mostro tutto. Allora, prima io sono impazzita per questi profumi. Questi sono le de toilette fatti così. Questo è alla mora. Selvatica usato è fantastico, 30 ml. Prezzo 23,49. Ovviamente, non ne ho preso solo uno, ma ho preso anche questa ai petri di vaniglia, che è fantastico, stesso prezzo, quindi 23,49. Siamo in un periodo estivo, e allora, perché no, anche dei prodotti per la cura del corpo. Questa è la crema corpo alla menta estivissima, 200 ml e scontrino. 14:49 e poi ovviamente siamo in estate e allora anche questa limone agrumi sempre un latte corpo ed è sempre eh, 14 e 49 Oltretutto c'era una novità e io ho voluto assolutamente provarla questo è il gel contorno occhi sguardo fresco e disteso con aloe ne è una novità ne parlano bene adesso proverò e poi vi farò la recensione Questo è il classico 15 ml e il prezzo è di eh, 16,99 quindi il totale 92,95 ma che cosa vi dico sempre io? sarò pazza? vi dico di stare attenta alle promozioni e poi dopo faccio questo shopping assurdo? assolutamente no infatti attenzione alle promozioni tutto questo io l'ho pagato ah non è sponsorizzato perché l'ho pagato con soldi miei 27,95 ci credete? sì perché alla fine avevo un buono e quindi i profumi state a pagarli 4,99 l'uno stessa cosa per eh, creme 4,99 l'una e il contorno occhi invece era in promozione e l'ho pagata sempre scontrino alla mano 7,99 quindi guardate sempre le promozioni omaggini omaggini che mi ha dato la commessa gentilissima oltretutto eh, crema viso straordinaria, profumo alla violetta, shampoo extra dolce alla vena crema viso 24 ore all'aloe, eh, i ettari preziosi e le toilette gesso notturno questo è fantastico e il dopo sole del recensiero a breve oltretutto gentilissima mi ha regalato anche un rossetto questo è il rossetto lunga tenuta, matte assoluto, nutriente, con olio d'argan e vitamina E, long lasting. E questo qui, c'è il colore da qualche parte? Succo di lampone, è questo. Ed è quello che indosso. veramente un rossetto opaco comunque sia per adesso sta lì è confortevole e fa il suo lavoro quindi non è proprio molto estivo però comunque sia carino e soprattutto in omaggio quindi fatemi sapere se vi è piaciuto questo video mi raccomando sempre spollicciate con un like condividetelo anche così anche le vostre amiche sapranno che si può stare attenti alle promozioni e spendere un terzo un quarto di quello che è il prezzo di listino e mi raccomando di iscrivervi qui sotto il video per non perdere questi video di shopping e cliccate sulla campanella iscrivetevi basta alla prossima ciao